Il nostro timore appunto è che sia un provvedimento semplicemente elettorale, probabilmente bastava semplicemente una, un emendamento, un articolo nella manovra finanziaria regionale di quest'anno.